Grande Fratello senza VIP, iniziano i casting, Belen nuova conduttrice. Grande Fratello casting per persone comuni, il reality show torna nel 2018. È ufficiale, il Grande Fratello normale, con persone comuni, si farà. Come fa sapere Bubino Blog, la società di produzione del reality show ha già comunicato due date dei casting che inizieranno a gennaio e andranno avanti fino a marzo. Con tutta probabilità, il programma andrà poi in onda in primavera, tra aprile e maggio. Inizialmente si era pensato di trasmetterlo subito dopo la fine del Grande Fratello Vip ma gli autori hanno deciso di aspettare e creare un cast giusto e soprattutto forte, che sia all'altezza delle aspettative. Intanto pare ormai certo il nome della nuova conduttrice, sarà Belen Rodriguez. L'Argentina è riuscita a spuntarla sulla guerrita concorrenza rappresentata da Simona Ventura, Federica Panicucci, Anna Safroncic e tante altre conduttrici. Belen Rodriguez alla finale del Grande Fratello VIP il 4 dicembre. Molto probabilmente proprio per questo motivo l'ex le moglie di Stefano Dei Martino sarà presente alla finale del GF Vip. Nonostante i fratelli Cecilia e Jeremia siano stati eliminati, Belen è stata invitata misteriosamente dalla produzione. Un modo, a detta di molti, per annunciare il suo nuovo impegno di lavoro che rappresenta un altro tassello importante nella carriera della showgirl sudamericana. È stata invece messa da parte dopo dieci anni di conduzione Alessia Marcuzzi. In realtà la Pinella ha rinunciato per dedicarsi esclusivamente all'isola dei famosi, che tornerà su Canale 5 a partire dal 22 gennaio. <susurra> Confermato poi per l'autunno la terza edizione del Grande Fratello VIP, condotto ancora una volta da Ilari Blasi e Alfonso Signorini. <susurra>